Bentornati su MyFootballJersey Oggi vediamo un'anticipazione non ancora ufficiale per la prossima stagione quella che dovrebbe essere la prima maglia del Real Madrid per la stagione 22, scusate, 23, 24 in edizione PLAYER Questa maglia del Real è stata realizzata partendo da alcune anticipazioni attrapelate su internet e ancora non è ufficiale se queste anticipazioni saranno corrette, la maglia da calcio adidas Real Madrid 2324 home è bianca, blu navi e giallo oro. Ufficialmente i colori sono white, legend ink, preloved yellow. Preloved yellow è un colore giallo dorato, non è né giallo puro né oro metallico, ma una via di mezzo. I loghi della maglia sono blu scuro. Preloved Yellow viene utilizzato anche per le tre strisce adidas per il colletto adidas compina il Preloved Yellow, White e Legend Ink in tricolore anche i polsini delle maniche sono dotati del tricolore la maglia è bella non è detto che questa rimanga al 100% però dovrebbero essere questi i colori della casacca blanca nella mia classifica prende 5 stelle ovviamente ricca di tradizione, la casacca del Real Madrid qualcosa che dovete avere nel vostro armadio il costo lo vedete qui sopra, non aggiungo altro se non dirvi farvi notare quanto è basso per una maglia fatta così bene con dei buonissimi tempi di spedizione in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere sul sito questa e altre bellissime maglie che vi attendono ora prima di lasciarvi alla parte finale io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale per oggi è tutto ci rivediamo alla prossima